Ciao Pietro, benvenuto Ciao a tutti e benvenuti. Grazie a voi per avermi invitato, l'onore è mio più che altro. Ma scherzi, guarda, noi festeggiamo questi dieci anni di sinestesia e avevamo bisogno di persone come te, piene di energia e ovviamente di, di professionalità, perché adesso ci racconterai un po' quello che fai. E, e quindi per festeggiare i nostri dieci anni abbiamo noi bisogno di te, non tu bisogno di figurati. Anzi, grazie veramente, veramente per essere qui con noi. Dai, e soffiamo su sta candela allora, dai. <ride> Benissimo. Senti Pietro, io adesso vado a leggere, perché qui ci sono scritte tutte le cose che fai e io non mi voglio sbagliare, quindi le leggerò. Quindi, tu sei IBM Italy Executive Architect, Chief Scientist and Strategist for Active Intelligence, Member of IBM Academy of Technology Leadership, Head of IBM Italy Center for Advanced Studies. Spero di averlo letto bene e spero di averle detto, detto tutto quello che fai. Ma la domanda è, posto che tu lo abbia del tempo libero, che cosa fai nel tempo libero? Ah, bella domanda, bella domanda tieni presente come dire che è sempre la grande verità che all'aumentare del numero dei titoli diminuisce il tempo lavorativo mediamente no? è molto condensato <ride> <ride> e, e, a parte gli scherzi il punto è eh, riflettevo vedendo un pochettino anche questa domanda come me l'avete anche anticipata no? certo. Certo, nel mio profilo twitter ho scritto qualche anno fa quando mi chiedevano dove vivi, e io semplicemente ho semplicemente detto vivo a dieci anni da, da qui, eh, nel futuro evidentemente. No? E, e questo fa sì che le cose le, le puoi vedere da una prospettiva diversa, l'attualità, quello che ti circonda. Magari, sai, come al solito, quando passa il tempo le cose le vedi sempre più, più ristrette, più rimpicciolite, più, più, diciamo così, ricostruite. E questo fa sì che mi lascia fare tanto tempo per i miei trulli, il mio olivo, il mio orto, il mio motozappa. zappa, anzi sai che sto scrivendo un libro, il moto zappa è nato, lo zen è l'arte di riparare il moto zappa, è ah. un'avventura. È... Fantastico, quindi, quindi per rimanere e per guardare meglio le cose che succedono della verità Bisogna sempre cercare di guardare avanti, quindi bisogna sempre cercare di essere avanti per poter poi vivere al meglio anche il presente eh, questa è l'ambizione, no? È l'esatto contrario di ciò che fa l'intelligenza artificiale, che faremo poi di cui discuteremo ampiamente, no? dove si certo. cerca come dire, di guardare al passato e di trovare delle regolarità per il futuro, io faccio esattamente il contrario. Cerco di mettermi nei panni del futuro per, per capire, diciamo così, e modificare il presente perché ciò avvenga, <ride> nel più nel Quindi, visto che l'intelligenza artificiale è un argomento che ormai da anni nella realtà, nella letteratura, nel cinema, è stato trattato veramente... In ogni modo, beh. oggi è arrivato più vicino a noi, oggi fa parte della nostra vita di tutti i giorni, anche se magari qualcuno non se ne rende conto. Ma se tu dovessi spiegare la, che cosa vuol dire intelligenza artificiale a un bambino, come lo faresti? Eh beh, cioè, che bello questo esercizio, no? chiaramente. Eh, spiegare a un bambino, poi quando si è in grado di spiegarlo a un bambino, è come... E significa che l'hai masticato così tanto questo concetto che siamo in grado di spiegarlo un po' come l'acqua, a no? che serve l'acqua no? il bambino immediatamente lo capisce anzi non lo devi manco spiegare tra virgolette. e quindi eh, dobbiamo spiegarlo a mia figlia Greta che ha 9 anni a questo punto no? e che è peraltro una vostra neofita frequentatrice di ah, girls eh. for tech voglio dire, l'ho scoperto evidentemente <ride> devo dire e, e, allora che cos'è l'intelligenza artificiale? A, a Greta io le dico semplicemente è un modo perché le macchine diventino meno antipatiche e alla fine le macchine sono antipatiche perché sono antipatiche le macchine non tutte le macchine non solo i computer ma anche l'ascensore per dirti no perché sono molto distanti da noi beh l'intelligenza artificiale ci aiuta a impedire di essere innaturali no? per esempio noi quando parliamo con le macchine schiacciamo tasti, eh, muoviamo leve. L'intelligenza artificiale non è altro che una sofisticazione della macchina che ci aiuta a essere più vicina a noi, quindi a capire nostre, la nostra voce, i nostri gesti, eventualmente a essere proattiva in qualche modo, dire, anticipando qualche nostro bisogno e così via. Attenzione però ovviamente. No? e poi questa intelligenza artificiale è qualcosa che sta dentro le macchine non si tocca, non si vede è, è quasi un ingrediente uno dei tanti della ricetta complessiva che fa eh, un sistema no? È, è la, ed è così pervasiva e diventerà sempre più pervasiva che quasi quasi ce la dimenticheremo tra poco, tra poco. e quindi come, secondo, come proprio sulla base di quello che dicevi adesso, quindi oggi c'è un grandissimo interesse intorno a questo, proprio perché eh, il termine che una volta sembrava una cosa lontanissima è uscito un po' dal, uh, dalla, diciamo dalla sua aura di, di tecnologia, eccetera, ed è diventato un po' più accessibile, però c'è effettivamente una differenza tra l'intelligenza artificiale che può essere diciamo compresa dall'utente, dall'utilizzatore dall di sistemi più o meno complessi è quella che invece usa l'industria quindi ci sono delle differenze mh, importanti come le come ma che devo dirti non, dal mio punto di vista non c'è nessuna differenza nel senso che così come non c'è nessuna differenza tra eh, il cellulare no? che tu usi in azienda rispetto al cellulare che usi a casa eh, che differenza c'è anzi molte volte addirittura le aziende invitano a portare bring your device a portare al lavoro e a far come dire, usare eh, congiuntamente sia per scopi personali che per scopi aziendali lo stesso identico device no? beh l'intelligenza artificiale è la stessa questione cioè, cambiano i problemi a cui vengono applicati eh, magari l'industria richiede un'intelligenza artificiale fra eh, virgolette più robusta, robusta significa semplicemente che eh, deve resistere a, a maggiori problematiche che potrebbe ricevere quel sistema eh, di, di errore o roba del genere, ma la percezione è la stessa, cioè la, la complessità e gli algoritmi che stanno dietro sono esattamente gli stessi, vuoi che sia che eh, l'intelligenza artificiale che sta dietro al tocco di un tasto che facciamo a casa del nostro smartphone o del nostro smart TV, o tutto, tutte queste cose smart che ci circondano, eh, dalla dall in stessa intelligenza artificiale che eh, sta in azienda e in modo scientifico manda l'email eh, eh, per catturare l'attenzione dei propri clienti. Ecco, questa è un po' la, ehm, la, differen la differenza, che ovvero non c'è differenza tra industria e consumer. Cambiano i casi d'uso questo è ovvero i tipi di utilizzo e la cosa più interessante perché eh, poi perché l'intelligenza artificiale è sempre più una questione di pubblico dominio no? non è solo per addetti ai lavori perché cominciamo a vedere gli effetti di questi algoritmi e stiamo sempre parlando di algoritmi non stiamo parlando chissà di che di magia di eh, nuovi nuovi esseri animati <ride> o stiamo parlando di brutalmente di, eh, di oggetti artificiali per <ride> l'appunto diciamo così però eh, algoritmi che in qualche modo rendono le cose che ci circondano molto più eh, simpatiche tra virgolette no? e quindi adesso eh, riuscire a fare una traduzione eh, simultanea addirittura eh, da una lingua a un'altra lingua eh, riuscire a Diciamo così, a parlare a un, un oggetto che abbiamo sulla scrivania o un frigorifero e sembra e, e, e, e, e quasi quasi non fa nemmeno un errore noi di dire, nel comprendere la nostra, il nostro audio, sono gli effetti eclatanti che tutta la gente vede e quindi anche il bisogno di comprendere da parte di tutti dei consumatori quello che hai. Quello in verità che sta avvenendo industrialmente. E non solo dal punto di vista dell'industria, devo dire, ma anche dal punto di vista eh, dei governi, ad esempio, no? e che ci si sta rendendo conto che questa informatica di nuova generazione, di cui l'intelligenza artificiale fa parte, no? poi ci sono anche altre macro, macro tecnologie in verità che aiutano a creare sistemi complessi, può aiutare in qualche modo a rendere la nostra società complessivamente molto più. È efficace se vuoi, no? nei confronti dei propri cittadini e quindi cominciamo a vedere anche dei piani strategici a livello addirittura di nazioni o sovranazionali che aiutano in qualche modo a indirizzare l'adozione la, di queste tecnologie o anche lo studio, la ricerca e quant'altro. Ecco, questi sono un po' eh, i, i due vari centri tra il consumer e il grande governo, diciamo così. Sì, diciamo che dietro l'utilizzo di questi dati c'è effettivamente... Eh, ormai si parla di responsabilità effettiva, quindi eh, secondo te l'industria IT in generale sta diventando più responsabile nell'utilizzo di questi dati che, come dicevi, ormai pervadono tutto quello che facciamo e quindi ce n'è una grande quantità e possono essere utilizzati, come sappiamo bene, in modo eh, più o meno etico anche. Quindi, eh, sì. No, beh, que questo è un discorso chiave questo è un discorso chiave e che come dire siamo arrivati a, a fare questo discorso dopo ovviamente che la quantità di applicazioni che ci circonda no? perché sì, l'intelligenza artificiale e le sue applicazioni nascono tanti anni fa no? con tecnologie che si sono nel tempo rinnovate sono tecnologie che sostanzialmente non fanno altro che una grande enorme sintesi dei dati che hanno avuto di addestramento che hanno avuto in ingresso. No? Si sono fatti una ragione, diciamo così, di tutti questi dati che gli, qualcuno gli ha fornito e a questo punto questa enorme sintesi che non ha una funzione matematica, da questo punto poi, eh, come dire, è come se avesse eh, avuto questo imprinting dei dati di addestramento e la puoi riutilizzare per classificare. Eh, Altri, altri dati nuovi no? rispetto a questa funzione quindi dicevo nel momento in cui eh, siamo entrati adesso a, a tanti sistemi che pervadono adesso sempre più la nostra società sia come consumer che come industria che come governi come dicevamo prima ci stiamo rendendo conto che questi sistemi per lavorare hanno, hanno bisogno e hanno fagocitato enormi quantità di dati che noi stessi diciamo così generiamo noi come individuo o dati che vengono diciamo, raccolti dall'ambiente, e quant'altro. E quindi a questo punto, è tutto quello che eh, diciamo così, questo patrimonio immateriale, se vuoi, no, del dato, eh, deve essere sfruttato in modo opportuno. E questa questione dell'uso responsabile, tra virgolette, di questa, questo elemento di sintesi, eh, ne viene eh, non solo de, de, dello strumento, ma anche da come i dati che eh, sono stati utilizzati per. per Voglio dire no? se contengono o no dei bias, ad esempio, dei pregiudizi o quant'altro. Ci sono eh, una delle dimensioni di questa responsabilità computazionale che i, i sistemi di AI stanno ponendo, oppure si chiama anche etica delle AI, no? sta ponendo sul tavolo degli addetti eh, dei lavori è proprio questo: fin dove ci si occorre spingere no? nell'accettare un sistema di AI in modo responsabile o no eh, rispetto per esempio alla, a, ai dati eh, che sono, sono stati utilizzati, sono stati acquisiti eh, e quant'altro. La dimensione diciamo, etica è, una, è un aspetto, però re Responsible Computing è, è, è, è, è, è, è, è, è l'elemento di avere una informatica responsabile, se vuoi, no? è un discorso un po' più vasto e eh, ad esempio impatta anche l'ambiente, per dito anche il consumo energetico. Eh, pensa che eh, l'intera bolletta energetica, dell'intera informatica di tutti i sistemi tecnologici, no? del computer, de dello smartphone, di tutto quello che noi schiacciamo si accende con l'energia elettrica di elettronico, consuma attualmente qualcosa, siamo tra il 5 e il 10% dell'intera bolletta energetica mondiale e le pro, alcune proiezioni portano a, a dire che il consumo energetico sarà, diciamo nei prossimi anni di questa parte qui, quasi a rasentare il 20%, ok? E, e quindi i sistemi T nel loro complesso assorbono tanta energia, no? E quindi dobbiamo essere responsabili nella loro efficienza ad esempio. All'interno di questi sistemi, quindi ritornando alle AI, i consumatori eh, più, eh, come dire, eh, ingordi di, di energia sono, guarda caso, gli algoritmi di intelligenza eh, artificiale di ultima generazione, quelli proprio che dicevo fanno riferimento a questo deep learning, sono intensamente, dei, per, per calcoli matematici molto intensi, evidentemente i sistemi computazionali o gli acceleratori, diciamo così, Hardware, assorbendo tanto energia per darti proprio un punto no? il nostro cervello per consumare gli consuma per lavorare 20 watt quindi più o meno puoi accendere un piccolo led con 20 watt no? una lampadina la l'accendi certo. eh, per fare l'equivalente diciamo così come posso dire per la mia auto per far muovere fisicamente la mia auto io c'ho la ibrida per andare da qui a 30 km e si assorisce poi i 10 kW di batteria, che ciò eh, devo fare una ricarica sostanzialmente di 10 kW per farsi 30 km. Se io prendo un algoritmo, un solo algoritmo di AI, eh, diciamo, però prendiamo un bello ciccioso, uno, uno dei più famosi: GTP3, uno diciamo così tra i più famosi, che è un algoritmo in grado, diciamo così, che ha sintetizzato una marea di dati testuali e tu gli puoi chiedere quello che vuoi e lui ti rispondi in qualche modo <ride> estraendo cose più o meno sensate da, questo, da questa diciamo, am amalgama di dati che si è fatto. Ecco, per addestrare questo algoritmo qua, OpenAI, ha consumato quasi eh, 190.000 kWh, ok? Quindi solo per il, il, il solo addestramento, quindi eh, ripeto, il mio cervello 20 watt, eh, la mia auto 10.000 eh, watt per fare 30 km. Eh, per addestrare questo algoritmo ci hanno messo 190.000 kilowatt, che sarebbe l'equivalente di andare da qui alla luna al ritorno. Ecco, e sto parlando solo dell'addestramento di quell'algoritmo, eh, e quindi poi tutti gli usi che vengono fatti di quegli algoritmi, magari un ordine di grandezza ulteriore di, questi, eh, di questo consumo, e poi tutte le varianti di questo algoritmo sparse in tutte le aziende, in tutti i mondi, i laghi e i luoghi, come diceva la canzone, diciamo così. Quindi questo può, può, può darti un'idea di come, eh, come l'intelligenza artificiale, dal punto di vista energetico, almeno quella che conosciamo adesso pagociti sostanzialmente le risorse energetiche, in questo caso è tutto quello che le viene detto. Ecco perché assieme al tema dati, assieme al tema eh, energetico, produzione di CO2, è importante avere un ragionamento di tipo responsabile per l'appunto. E eh, senti, l'intelligenza artificiale si dice anche che amplifichi quelle che sono le nostre capacità di percepire e di predire. Eh, ma per gli elementi invece gli aspetti artistici creativi si può dire la stessa cosa funziona allo stesso modo guarda questo è, è uno degli argomenti più probabilmente eh, prima diciamo del dualismo industria consumer no? forse più affascinanti no? e suggestivi se vuoi da una parte eh, abbiamo detto di un'intelligenza artificiale che ti aiuta a rendere le macchine meno antipatiche, diciamo è più smart, no? E fino a qua, più o meno avere un ascensore che più o meno riesce a capire a che piano devi andare anziché schiacciare il bottone, grazie, grazie, grazie per l'aiuto, mi piace, no? Ma quando dall'altra parte cominci ad avere, eh, diciamo così, un algoritmo in grado di generare qualcosa di eh, creativo, cominci a sentirti un po', come posso dire, eh, un po' in bilico e noi siamo circondati ad esempio eh, eh, da tante cose, abbiamo visto tanti esempi interessanti specie negli ultimi anni no? di tante cose che hanno a che fare con, con la sigla fake, no? fake news, fake phase, face, facce fake, musica fake eh, come dire, ecco, sono stati utilizzati sempre più gli algoritmi anche dell'ultima generazione che si chiamano di tipo generativo, mh? algoritmi varianti, di algoritmi di AI che hanno fatto, che non solo sono partiti e passati da una fase in cui, come vi dicevo prima, è come se fossero degli enormi sintetizzatori, diciamo così, della massa di dati che hanno, hanno fagocitato, no? hanno appreso una grande curva statistica di tutte quelle informazioni che stanno lì dentro, no? ma a questo punto l'algoritmo con gli algoritmi generativi cominciano essi stessi a generare nuovi dati, nuovi dati sintetici che addirittura non erano presenti in, in quelli di addestramento, no? <coughs> Quindi una faccia sintetica che è verosimile, è come se fosse praticamente una faccia eh, vera ma è completamente finta. <coughs> Scusa, una notizia, una notizia verosimile ma è completamente falsa, tra virgolette, no? Generata. Allora, questo è un processo eh, per certi versi creativo, se vuoi, no? Come se in un universo fatto di pianeti qualcuno ti stesse lì e di stelle, ti stesse lì a riempire dei buchi neri con ulteriori idee e non riesci più a distinguere qual è il falso dal vero. E questo è creatività a questo punto, quanto è diverso rispetto alla creatività? che noi vediamo per esempio nel disegnare, inventare un quadro, ad esempio, un dipinto, o inventare una musica, un suono. Eh, ecco, l'intelligenza artificiale sta cominciando a entrare in dei tavoli nuovi, a essere usata più che altro, era già magari entrata, no? in un tavolo che è nell'intersezione tra umanesimo, se vuoi, e tecnologia, no? nel mondo dei creativi e per quale ragione diciamo si entra lì non è solo un photoshop eh, eh, con gli stereoidi ad esempio che ti aiuta diciamo a automatizzare dei task di ritocco delle foto e già questo è, è un esempio no voglio molto semplice ti aiuto a, a migliorare il tuo lavoro ma addirittura diciamo entriamo in una sorta di photoshop creativo se vuoi no dove addirittura io ti comincio a avere delle possibilità di suggerirti degli spazi esplorativi come creativo da, eh, da investigare, no? E Tu, pittore, eh, ci sono tanti dei lavori, per esempio, nell'ambito eh, delle arti visive, eh, dove ci sono vari sistemi algoritmi, dove tu parti da uno schizzo, dai uno schizzo e poi lasci un algoritmo che magari ha inventato un soggetto oppure ha sintetizzato uno stile, ad esempio, no? dati tutti i quadri di Van Gogh, l'algoritmo incamera quello stile e quindi quando fai un tuo dipinto puoi dire all'algoritmo, beh, trasformalo in un Van Gogh adesso, no? Ecco, questo è... è, è, è, è che cos'è allora a questo punto le hai rispetto alle arti creative, no? Musicali, eh, visive, ed altro. Eh, e significa accelerare, un acceleratore della possibilità che l'uomo possa esplorare spazi che magari in qualche caso per secoli, ci sono venuti secoli eh, per andare a trovare. No? Ho visto un bel lavoro qualche giorno fa eh, del Politecnico proprio di Milano, su, hanno fatto un'analisi eh, su, eh, su, su, sull'acustica del violino okay? e sulla curvatura, lo spessore che del, del legno che deve avere il violino, studiando un pochettino le curvature del eh, degli, degli stradivari, di disegni degli, degli stradivari e di di e, e, e diciamo a, a, a, sui violini eh, che vengono ancora conservati dello stradivari all'interno dei musei e hanno costruito degli algoritmi in grado, in buona sostanza, di predire, dato un legno e la composizione di quel legno e, e la reattività di quel legno diciamo la, la giusta spessore nei vari elementi del piatto del violino per fare in modo diciamo da predire quelle che sono le frequenze naturali eh, di quel particolare materiale ciò che il creativo l'artigiano per arrivare a capire come quanto spessore deve dare su quel legno ci ha messo la sua maestria e anni diciamo di sperimentazione tra i error per arrivare a questo ecco al creativo l'entriai le rappresenterà una bacchetta quasi magica in un certo senso per esplorare eh, spazi ulteriori, Per attenzione la creatività non la bisogna solo vedere dal punto di vista diciamo così dell'arte in senso puro del termine, no, ma anche dell'arte applicata, ad esempio nell'arte applicata intendo dire l'arte industriale, anche il design, disegnare un prodotto, c'è un bel, un bel sistema ad esempio fatto da OpenAI che si chiama Dalè, eh, dove è stato addestrato con foto le più disparate e in questo sistema tu gli dai una query testuale e gli puoi chiedere semplicemente disegnami una poltrona a forma di avogado. Okay? Allora lui ti fa vedere tante varianti di poltrone che combinano i due concetti, la poltrona e l'avogado, in tutte le forme possibili. Ecco, questo è industrialmente, diciamo, nelle mani di un creativo industriale, come un designer, no? Eh, gli strumenti di intelligenza artificiale assumeranno un po' questa sorta di non nemmeno un pennello in più una matita in più ma addirittura quasi una, la terza mano la terza mano che gli permetterà in buona sostanza di anticipare gli elementi creativi che di cui ha a disposizione per concludere eh, no, la, la creatività poi è nella la scoperta scientifica è eh, come rinnovare un metodo scientifico è veramente la priorità di tutti noi. Eh, diciamo così che lavoro nel mondo tecnico e cercare anche di eh, combinarlo con aspetti umanistici, come rinnovare il metodo scientifico è veramente una priorità, perché il nostro metodo scientifico è andato avanti per secoli e secoli e secoli allo stesso modo, efficientemente procedendo sempre, come dire, nel solito ciclo, no? raccolgo dati, osservi e faccio ipotesi. Bene, con le AI che avremo avremo che questa sorta di generazione di ipotesi eh, potremo diciamo essere molto più rapida e vasta di quella che potremmo fare con il, con il metodo classico pensa al covid, quanto è successo il covid, nelle eh, farmaceutiche al concetto del ripurposing o riuso de, del farmaco per scopi diversi per cui è nato, no? e, è un esempio classico di riapplicazione e accelerazione del metodo scientifico per arrivare a un farmaco uno ci mette dieci anni, ok? E lo, e lo fa per una malattia. Poi ti arriva sto COVID e dice: Eh cavolo, sto COVID come è fatto? Interagisce con che cosa a livello del corpo, della, della biologia del corpo? Ma non è che troviamo qualcosa nella nostra libreria prima di inventarci una medicina nuova, tra tutte le medicine che avevamo, qualche medicina compatibile eh, che in qualche modo intercetta gli stessi bersagli, interferisce gli stessi bersagli che il COVID fa. E quello che è stato fatto per esempio all'inizio della pandemia, quando... Ci sono stati tanti modelli di simulazione, di drug repurposing, per dire se vecchi farmaci che già usavamo per altre patologie potevano essere riusati in qualche misura, diciamo come candidati quantomeno ad affrontare la patologia. Tu hai detto che vivi dieci anni avanti, allora eh sì, noi chiediamo a tutti come vedi il mondo tra dieci anni? Come vivremo con le macchine? Quanto sarà automatizzato il nostro futuro? Come la vedi tu che già sei lì? Eh sì, perché alla fine mi si tratta, guarda, mi giro qua, vedo la finestra e dovrei dire che cosa vedo, no? E eh, effettivamente cosa vedo? Io vedo le stesse identiche cose che vedo, <ride> che vedo, eh, vedo con gli occhi di dieci anni fa, voglio dire. Alla fine eh, sostanzialmente la nostra società e questa resterà più o meno immutata diciamo, a livello microscopico non vedo grandi cambiamenti. No? Eh, probabilmente diciamo, qualcuno eh, molto più significativo, diciamo così, dal punto di vista di sintesi concettuale di me, come l'intero Giappone, diciamo così, ha cercato di formulare eh, una sua prospettiva addirittura per indirizzare di intero sviluppo del paese no? loro la chiamano l'hanno lanciata al CEVIT eh, nel 2017 loro la chiamano società 5.0 ah, ok vabbè giapponese eh, eh, eh, ed è una società secondo questa visione no? dice bene come sarà la società 5.0 del futuro più o meno siamo ai dieci anni come dici tu è, è una società che pone al centro le persone individui le famiglie quindi l'umano okay, e tutte le altre cose attorno quindi la, la tua domanda è per dire eh, se le cose saranno automatizzate o meno no, no cambia proprio la prospettiva uh -huh. non sono le cose a essere automatizzate ma quello che ci circonda sarà automatizzato tra virgolette quindi noi staremo lì anziché andare a eh, cercare informazioni eh, su internet è come se eh, le informazioni eh, andranno un po' usando i, gli stessi corrieri dell'online che adesso ci danno i, i delivery, eh, verranno a bussare alla nostra porta, diciamo così, quindi non saremo noi a cercare le informazioni, ma saranno le informazioni a, essere, come dire, a cercarci. Questo per fare un piccolo esempio sul fatto che tutto quello che ci circonda non solo verrà automatizzato, diciamo così, ma va, ora tendenzialmente potrà essere reso proattivo, per farci stare complessivamente bene, no? noi come individuo, noi come famiglia, farci puntare alla felicità. Io addirittura chiamo tutta questa sovra, storia qua, questo tipo di sistema, sistemi di intelligenza attiva, no? nel senso che attivamente il sistema che si fa carico con opportune delega, diciamo così, di prendere alcune decisioni per noi addirittura no? e, e, e farcele, farcele proprie perché tiene a cuore... Eh, tra virgolette il nostro benessere, ovviamente, come puoi, ma è un po' come il GPS, no? Quando stiamo in macchina, siamo entrati in una logica così quasi un po', a, siamo anche a suoi fatti, al no? GPS in macchina eh, per dire quando devi andare in un posto, metti l'indirizzo e ti affidi a lui, no? ti lasci andare, ti, ti lasci quasi cullare da questo segnalatore da semaforo scomparso, questa nuova voce che ti aiuta e ti guida rispetto alle allora, qual è il, lo side effect di tutto questo e anche i rischi eh, e, e, e i confini di tutto questo no? e, e ritornando un po' alla discussione che stavamo facendo prima sulla questione della eh, responsabilità no? dei sistemi computazionali questo avverrà, quindi avverrà eh, non solo fra dieci anni ma sempre più saremo circondati da cose autonome eh, a cui noi delegheremo sempre più cose, task eh, delegheremo pezzettini della nostra vita e questo è un po' il concetto a livello aziendale, a livello individuale a livello familiare delegheremo, sempre più e delegheremo e nello stesso tempo dovremo per forza avere eh, sistemi eh, industriali, tra virgolette, robusti eh, anche dal punto di vista etico eh, a, a, a perché tu possa delegare un sistema a questo a tal proposito eh, mi viene in mente, eh, uh, uh, perché proprio in questi giorni, la, due o tre settimane fa, l'Unione Europea ha tirato fuori il primo draft di un framework regolamentare, per, diciamo che ha l'obiettivo sostanzialmente di eh, fornire le indicazioni sul quale poi dovrebbero nascere le, le leggi, i regolamenti opportuni, operativi, per disciplinare eh, l'uso dei sistemi di, eh, di intelligenza artificiale. No? Eh, quindi in un prossimo fra dieci anni io vedo da una parte quantomeno la traiettoria, eh, però la società 5.0 dei giapponesi potrebbe diventare eh, una grande traiettoria, quantomeno nel senso di sistemi cu a cui sempre più deleghiamo delle cose a vari livelli, e dall'altra la comparsa sempre più, eh, diciamo così, di una regolamentazione sempre più forte. Noi siamo a prevista in Europa che dovrà, dovrà aiutarci a delegare eh, questo tipo di regole. È un po' come, per, per chiudere, quella sul traffico, no? se tu pensi all'inizio del secolo, l'altro secolo, quando sono state introdotte le automobili, se tu vai a guardare le fotografie di quegli anni, che no? sono belle vedere delle città, le vite ripropolate di tantissime le strade macchine di tutte le forme, le figure, macchine che andavano a destra, a sinistra, senza, senza semafori, eh, gente che attraversava la strada, una gran confusione, buona sostanza. Era una gran confusione... Che poi è necessariamente apportata una regolamentazione del traffico, per dire beh, mettiamo tutti a destra, mettiamo le strisce pedonali, mettiamo le cinture di sicurezza. Ecco, tutti questi vincoli, se vuoi, da una parte sono vincoli, poi dall'altra parte sono necessità e regole che aiutano in qualche modo devo dire, a evitare che questa eccessiva delega che comunque per forza faremo sempre più decisionale alle macchine, sia poi, voglio dire, un qualche cosa, un boomerak che vada contro di noi. Questo è più o meno ciò che vedo fra, eh, ciò che vedo dalla finestra, devo dirti. Ah, in verità io qua, dal trullo, non è che vedo granché, è perennemente immutabile qua. Assolutamente. Pietro senti, grazie mille, eh, io ovviamente rimarrei qui a parlare con te per ore e spero di farlo molto presto anche dal vivo perché non c'è niente di più bello che poi incontrarsi e, e mh, condividere poi le esperienze e fare proprio quella contaminazione che anche nel nostro campo è sempre più frequente, quello che dicevi prima, le applicazioni Dell'intelligenza artificiale a tutti, tutti i campi porteranno sicuramente dei benefici, ma che vanno utilizzati con etica e sostenibilità. Quindi davvero grazie, grazie della chiacchierata. E, e niente, speriamo di vederci presto. Va, ah, dai, ma certamente, ne capiterà l'occasione. Benissimo, grazie, grazie ancora. Ciao no, eh, ancora auguri. Eh?